Si tratti di un minore che ha soppresso un suo coetaneo convinto di uccidere il diavolo Io devo rendermi conto delle due responsabilità, comincio dall'inizio Corpus meum Quindi il fratello non ha nessuna responsabilità della sua morte Non toccare l'idea che lei si sta facendo questa storia cosa le chiese la madre con quella telefonata non ho ancora intuito potrebbero essere i canini di un animale come si concluse poi l'autopsia non si concluse muoviti Paolino il segno nella cultura contadina il diverso il deforme viene associato al demonio l'hai ammazzato sì io oh, freddo spaventato molto perché sapeva delle tante dicerie. Il sacrificio è la Madonna della neve, forse ha paura della Signora.